Allora, eravamo più o meno qua Allora, l'angolo cos'è? È e la lunghezza di quell'arco Questo è un cerchio di raggio 1 L'angolo è 0 Quando il punto è qui Gli angoli positivi sono misurati in senso anti-orario Quindi quando il punto è qui l'angolo sarà la lunghezza dell'arco eccetera quando il punto è qui sarà l'angolo spiegato? se il punto è qui la lunghezza dell'arco l'arco è questo qua okay. gli angoli sono positivi misurati in senso orario tanto orario occasionalmente può avere utilità a parlare di angoli negativi allora questo punto qui con la convenzione positiva l'angolo e la lunghezza di questo arco qua ma potreste dire? Beh, posso anche dire dov'è questo punto in maniera non ambigua girando in senso orario quindi avrei la lunghezza di questo arco e si parla di angoli negativi d'accordo? Va bene? Vedi, questo qui è un angolo negativo si misura questo arco qua oppure, come faremo quasi sempre useremo angoli positivi questo punto sta a questo angolo. D'accordo? lo 0, dov'è l'angolo 0? Questo è all'angolo pi greco radianti? Un angolo giro, con 2 pi greco radianti? Un radiante dov'è? Dov'è un radiante? Allora deve fare l'uso della sua formuletta, che uh, se io voglio ragionare in termini di un angolo un radiante è quando l'arco è esattamente uguale al raggio quindi dovete prendere uh, il, vostro, il vostro nastro, il vostro spago di lunghezza 1 e disporlo lungo il cerchio finché non trovate dove si ferma dove potrebbe essere qua, è plausibile, è più o meno qua, sarà 57 e qualcosa quindi la forma 57 gradi è qualcosa, quindi la formula da ricordare se volete ragionare in termini di radianti o di gradi devo dire o è questa o è questa quindi un grado quant'è? Cioè quanti, quanti radianti sono? Cioè un radiante cos'è? Queste sono radianti quindi il variante è uguale a 180 gradi diviso, ok? tirate fuori la calcolatrice e fatela e 57 qualcosa gradi va bene? cose semplici purtroppo ho sporcato il disegno maledizione va vale. Ok, prima definizione: tangente dell'angolo. Allora, guardate il luogo di punti x uguale a 1, che è quella retta che, che schizza su da questo punto qua. Il punto sul cerchio è questo. La sua posizione sul cerchio è determinata in maniera non ambigua se specificato l'angolo. Se specificate l'angolo prendete una semiretta che nasce dall'origine passa per il punto e continuate a tracciarlo <coughs> guardate dove interseca la retta x uguale a 1 e prendete nota guardate questo punto qua lo facciamo in, in qualche colore <coughs> in giallo che coordinate ha questo punto? questo punto qua ha coordinate 1 e ha una coordinata Y che è l'altezza la di, uh, di questo segmento, di questa quota qua, questa è la coordinata Y di questo punto, in, nel senso cartesiano ortogonale del termine, quella coordinata Y di questo punto per definizione è la tangente dell'angolo, ok? questa è la definizione di tangente, è la coordinata Y di quel punto che è l'intersezione della semiretta che nasce nell'origine del cerchio passa per il punto che è all'angolo teta e se ne va per l'infinito, intersecando appunto la retta x uguale y. A questo punto, la coordinata y è questo cioè la coordinata e tangente di teta è questo segmento qua, è <coughs> la lunghezza di questo segmento qua. D'accordo? Altre due definizioni coseno e seno. Questo punto blu, il punto sul cerchio dov'è il gesso blu? Pensavo di avere un più piccolo in parte. Questo punto blu ha coordinate x e y e quelle x e y sono uh, pari da garantire che il punto sia su cerchio, x quadro più c quadro uguale a 1. Le definizioni di coseno e seno sono queste, <coughs> che il coseno dell'angolo, questo piatto qua, è la coordinata x del punto e il seno dell'angolo è la coordinata y del punto. Quindi la coordinata x di questo punto chi è geometricamente? Uh, che colore? Vabbè, quello è blu, è questo segmento qua e la coordinata y cos'è? È, è l'altezza di questo segmento qua. Okay? Quindi questo qui è il coseno di teta, questo qui è il seno di teta e questo qui è la tangente di teta queste sono le definizioni che voi dovete uh, padroneggiare la maggior parte di voi sosterrà di sapere già queste cose Poi è facile sostenere una cosa ed è un po' più impegnativo dimostrare di sapere una cosa, no? quindi se le sapete usare allora uno le sa se non le sapete usare o solo, lo sapete solo ripetere un po' a pappagallo non è la stessa cosa Uh, guardate i due triangoli, sono due triangoli simili qua. Uno è questo triangolo qua, non ho il mio bastone, o oh sì. No, non ce l'ho. Ho, ho una un a telescopio. Questo triangolo qua, guardate la mia dito, questo qua, quello blu per intenderci, c'è il triangolo blu e c'è un altro triangolo che è simile a lui, che è questo qua che va fino a questo punto, va su e scende giù d'accordo? lo sapete dei triangoli simili? cioè stanno, hanno le stesse proporzioni no? quindi questo sta a questo come questo sta a questo triangoli simili dove lo posso scrivere? Quindi ciò, e questo cateto, intanto sono triangoli rettangoli, giusto? Si dice così in italiano che hanno un angolo 90 gradi rettangoli. Perché sono triangoli rettangoli? Perché triangoli rettangoli? abbiamo scelto di usare assi a 90 gradi. Quindi ci piace Pitagora, questo è la, è la sotto qua il fiume classico di tutta la descrizione che faremo della geometria c'è Pitagora. Salterà fuori completamente se siamo noi a scegliere di farlo uscire quindi questo cateto e questo cateto e questo è l'ipotenusa questo cateto sta a questo come questo cateto sta a questo quindi scriverò quello che ho appena detto a parole il cateto verticale blu come, abbiamo, decida, come abbiamo deciso di chiamarlo? seno di teta quindi seno di teta sta al cateto orizzontale come il cateto verticale, in questo caso giallo, che era cosa? Questo è. adesso giallo. Questo è guai a disagiarsi colorati. Sta a. Questo sta a questo. cioè il raggio del cerchio. Che è un cerchio unitario. È 1 quindi, questo è uno dei teoremi che tutti conoscete. Lo so che lo conoscete, spero che l'abbiate già visto, visto. Questo è uno dei teoremi della trigometria ed è essenzialmente la similitudine di quei triangoli là di quei due triangoli rettangoli. L'altro teorema fondamentale della trigometria viene dal fatto che questa è la coordinata x, questa è la coordinata y e questi, queste direzioni in di di cui abbiamo deciso di mettere l'asse x e l'asse y sono perpendicolari e che quindi questo punto dista dall'origine x quadrato più y quadrato radice quadrata cioè l'ipotenusa qua quanto è lungo? è il raggio del cerchio che vale 1, quindi, questo al quadrato più questo al quadrato vale 1 okay? Questo è praticamente tutta la trigonometria che serve in questo corso okay? Notate come qua sotto, qua sotto questi due teoremi abbiamo sfruttato la perpendicolarità degli assi Abbiamo triangoli che sono rettangoli e abbiamo il teorema di Pitagora questa figura sappiata a fare è ovvio che in base a questo dovessi essere in grado di prevedere qual è l'andamento di queste tre funzioni quindi abbiamo seno coseno e tangente queste tre funzioni molto importanti come, va, come sono queste funzioni al variare dell'angolo eh? come potete vedere se il punto parte qua la coordinata x di punto, cioè il coseno, quanto vale? 1, quindi quando l'angolo è 0 coseno vale 1, quando l'angolo vale pi greco mezzi, questo è pi greco, questo è pi greco mezzi, 3 quarti, 4 uh, terzi, quando l'angolo è pi greco mezzi, cioè 90 gradi per quelli che hanno i gradi, um, il coseno quanto vale? Il coseno è la coordinata x del punto, quando il punto è qua, la coordinata x vale 0. <coughs> il seno cos'è? È la coordinata y, quando il punto è qua, la coordinata y vale 1, quindi il seno di chi è mezzi, eccetera, eccetera, eccetera. <coughs> quando il punto è qui, quando il punto è qui, quanto vale la tangente? Vale 0, Lo dovete vedere dalla figura, non da quello che pensate di ricordarvi della trigonometria E quella è la sfida che vi sto facendo. Cercate di vedere se questa figura genera tutte le informazioni che voi credete di avere, mm? è evidente che a furia di quando il punto è a 0, la tangente vale a 0, cos'è la tangente? È l'altezza di questo segmento giallo. Mm? Quindi, voi dovete cercare l'intersezione della, della, della semiretta a quell'angolo con x uguale a 1. Quando il punto è qua L'intersezione è qui, quindi a coordinata y0 man mano che il punto si sposta sul cerchio, l'intersezione della semiretta con l'asse x uguale 1 comincia a salire, cioè la, la lunghezza di questo giallo cresce, cresce, cresce. Quando il punto è qui, dov'è? È qua. Quindi la tangente sta diventando grande. Quando il punto è qui ha un angolo che è così, tutto questo sta crescendo. Quando il punto è 89,9 gradi <coughs> dovete andare a cercare l'intersezione con questa retta qui molto al di là della dimensione della lavagna, sta crescendo molto rapidamente. Cos'è che quando, quando l'angolo è a pi mezzi? La vostra semiretta che va dal centro al punto del cerchio che è qui è parallela a questa, sicuramente non interciterà mai. Quando il punto è qui, la, questa semiretta non certo intercetterà questa retta però in questa direzione sì e quindi quando l'angolo, adesso il disegno è molto compromesso forse mi conviene rifarlo, quando il punto è qui Ovviamente, come stavo dicendo, non c'è nessuna intersezione con questa retta di qua dovete andare in questa direzione per trovarla Quindi questo angolo, qui, questo angolo qui, che è un angolo maggiore di pi greco mezzi e minore di pi greco ha una tangente, cos'è la tangente? è la lunghezza, con un segno algebrico, di questo segmento siccome il punto di intersezione è qua giù la tangente dell'angolo è la coordinata y di questo punto Questo punto ha coordinate 1 tangente di teta per definizione Questo punto qua ha coordinate 1 tangente di teta Ma questo punto ha coordinate negative e quindi vedete che la tangente di un angolo maggiore di pi greco mezzo e minore di pi greco è negativo Quando il punto è qua cosa succede? Quanto vale la tangente? 0, lo vedete dalla figura, perché l'intersezione di questo segmento con la retta è qua e questo punto ha coordinate 1, 0, cioè 0 è il valore della tangente. Quando il punto è qui, di nuovo, voi avete una tangente positiva. Quando il punto è qui, sta diventando positivo. Quando il punto è qui, è evidente che... Diventa, quando il punto è qui, di nuovo la tangente non è definita, sta tendendo a un valore infinitamente grande. Quando è qui cos'è? Sarà un valore negativo, quando è qui, quindi per angoli che sono ormai superiori a 4 terzi pi greco, quindi questo valore qua, il disegno ormai è di nuovo molto fitto, spero che non vi riusciate a seguirmi. Questo punto qui, dov'è l'angolo? Eccolo qua, questo è l'angolo. E qual è la tangente di quell'angolo? È questo valore qua, che è negativo. E più ci si avvicina a 2π all'angolo giro, ecco che la tangente converge verso 0. Ok? Che dovesse essere in grado di ricostruire l'andamento delle famose figure. Coseno e seno cosa fanno? Quindi lascio a voi fare i famosi disegni <coughs> perché ne faremo talmente tante volte durante il corso, <coughs> il disegno del coseno e il seno l'idea di farlo già adesso mi viene già la nausea già che stamattina la pebre non è che è tutto sparita e eh, mi sta tornando. <coughs> Chi ha avuto l'influenza? Alzi la mano, <coughs> così pochi? <coughs> <coughs> Cambio di nuovo marcia sto saltando un po' a, a macchia del leopardo ma c'è un filo conduttore che appunto è la storia di Pitagora della trigonometria parlo velocemente di funzioni um, allora, chiaramente una funzione è in qualche modo una regola ben definita che da certi valori di x da un, da un insieme di valori in dominio avete dei numeri che sono determinati in maniera non ambigua partendo da x riuscite a determinare in maniera non ambigua un altro valore, quindi voi potete o avere la formula, ad esempio la formula verb Sx uguale che so, a Ax quadro. Eh? Potresti avere la tabella, quindi avete dei valori e dei valori qua. Potreste avere un grafico. Vedete come sto già saltando dalla tabella, che è un concetto facile. Questo è il concetto più potente di tutti. Questo è, meno, questo è potente, perché è più potente di questo? Perché il disegno ovviamente è limitato dalla dimensione della mia lavagna, questo in linea di principio posso calcolare qualsiasi valore y dato qualsiasi x. Questo è il più povero perché ho solo un numero limitato di valori che posso umanamente scrivere giù, questo è il più potente, questo è didatticamente molto valido, il più potente è questo. I matematici quando sono matematici quindi non sono più studenti amano non fare disegni quindi invece i fisici amano fare disegni perché molti messaggi vengono dal disegno però indubbiamente, e dobbiamo riconoscere che questo è il modo più potente per descrivere una, una dipendenza funzionale un altro è quello di fare un grafico però quando si fa il grafico è un concetto già molto sofisticato questo perché si prende in eredità alcune idee cartesiane, l'idea per esempio, che visto che l'ho fatto, anche senza con la parola, uh, faccio un'identificazione, non so, del dominio con l'asse dei numeri reali con una retta, quindi sto in qualche modo rappresentando tutti i possibili valori della x con una retta, con un disegno di un segmento su una lavagna, questo rappresenta il dominio <coughs> della variabile dipendente, la chiamo x, <coughs> i valori della variabile dipendente voglio pure rappresentarli con un segmento da disegnare sul foglio di carta e sulla lavagna, e decido, un po' ispirandomi alla geometria cartesiana, di disegnarlo così, eh? Quindi chiamo questo il valore, i valori y e una volta che specifico la x, questa ricetta, questa è una specifica ricetta, la ricetta mi permette di calcolare la y, quindi per un certo valore di x, per un certo valore di x la ricetta mi permette di calcolare un valore y, quindi ci sarà un punto sul foglio di carta che avrà delle coordinate a modi cartesio, di cui questo punto qua avrà delle coordinate, quindi una coppia ordinata, una prima, una prima uh, coordinata che è il valore x, e la seconda coordinata, perché ho fatto previsi graffi, non lo so, che è la coordinata y, dove si intende per y il valore della funzione, quando x vale questo valore qui quindi sto <coughs> usando in un certo senso tutte quelle trovate grafiche della geometria cartesi. banalità no? certo allora questa sia una funzione eccola qua quello che ho tracciato è il luogo di punti mh, che soddisfano questa equazione Analogamente come il cerchio sulla lavagna era il luogo dei punti x quadro più y quadro uguale a 1, oppure la retta della retta che individuava x uguale a 1 era un luogo di punti, questo è il luogo di punti sulla lavagna x,y che soddisfano questa equazione. Ogni punto qui ha un certo valore di x e ha il valore di y che questa ricetta lo obbliga ad avere, okay? Quindi il disegno è il luogo di punti che soddisfano questa equazione qua, le x e y non sono indipendenti, ma sono legati proprio dalla funzione, va bene. Scegliamo due, quindi questa sarà la variabile indipendente, la coordinata y è la variabile dipendente, perché sono legati in questo modo, io fisso questo, scelgo arbitrariamente questo, e la y è automaticamente bloccato. quindi è, dipende da x. Allora scelgo due punti sulla coordinata um, sull'asse delle variabili indipendenti sulla, scelgo due coordinate x questo, questo punto qua la chiamo che so x1 e questo punto qua la chiamo x2 per quei due valori della variabile indipendente vado a vedere quale, sarà, quale saranno le variabili i valori di y quindi questo è il punto sulla curva sulla funzione metto dentro qua X1 e mi calcolo Y1, scelgo X2 e otterrò Y2. Quindi questo punto qui a quota Y1, questo punto qui, questo punto qui ha coordinate y2, F di X2. Ok? Questo punto qua Questo punto qua ha coordinate di x1 e f di x1. Va bene? Adesso questi due punti qua chiamiamo questo il punto P2 e questo il punto P1. In qualche modo la loro, il loro pedice, la loro etichetta nasce in ultima analisi dal pedice identificativo della, della variabile indipendente. Okay? Va bene? Allora, guardate questo segmento qua. Forse è il caso di cambiare colore, così si vede meglio. Ok? Allora, qual è la larghezza di questo intervallo? Adesso l'italiano mi sta vedendo un po' meno adesso quindi forse uso come fanno i cinesi un disegno vale mille parole il disegno è poi più facile mm. guardate cosa sto facendo sto mettendo in evidenza un triangolo rettangolo magari lo faccio in gallo e eccolo qua ok ha due cateti è un triangolo rettangolo perché è rettangolo perché ho scelto di disegnare l'asse delle della variabile indipendente e l'asse della variabile dipendente a 90 gradi, sto un po usando la trigometria e ho questo triangolo rettangolo. Vedete? Con cateto giallo, il cateto giallo è in usa rosa. Eccolo qua. Qual è il cateto orizzontale? È la differenza tra x2 e x1, quindi la chiamiamo x2-x1 meno la chiamiamo delta x cos'è delta x quindi? delta x è quello che dovete aggiungere a x1 per arrivare a x2 mm? è l'incremento che dovete aggiungere a x1 per arrivare alla nuova, per arrivare alla nuova variabile indipendente con la stessa scrittura introduciamo delta y cos'è delta y e questo qua cos'è? Que è quello che dovete aggiungere a y1 per arrivare a y2 quindi attenzione questo incremento qua questo delta x è un incremento in qualche modo indipendente, indipendente, siete voi che decidete arbitrariamente di cambiare il valore di x x è la variabile indipendente e voi per gioco, diletto, curiosità pensate arbitrariamente di aumentare la variabile indipendente di una quantità che scegliete voi arbitrariamente delta x che conseguenze ha? Cioè, se la variabile indipendente non è più x1 ma x2, è ovvio che la funzione vi dà un nuovo valore di y. Quindi, aver, aver provocato un aumento di x, vi induce un aumento in y. Quindi, delta y è la variazione indotta, d'accordo? Da aver variato la x. Nella figura, quindi, questo L'ipotenusa orizzontale, <ride> la variabile indipendente, ha una larghezza delta x che quindi questo è l'incremento che voi date, che voi mentalmente immaginate di, di, so, di, di fornire alla variabile indipendente. Questo induce una variazione nella variabile dipendente e graficamente chi è? È l'altezza di questa ipotenusa. Ma? Ok. rispiro profondo, mi manca il fiato <coughs> faccio il blu questo perché deve essere molto chiaro che la variazione in y è indotta, mm? va bene? adesso guardate questo triangolo qua okay, questo, quando avete 4-5 anni e ricavano una biglia per terra, quando state giocando mm? È strano vedere un bambino di 3, 4, 5, 6 anni che fa ah, Questi suoni che le persone della serietà emettono è dovuto all'età oppure il bambino è molto bello. <ride> <ride> Triangolo, rettangolo, cateto, cateto, ipotenusa Angolo l'artite aromatoide, vedete che è l'artite aromatoide? Guardate queste dita qua, sono piegate. Quindi scrivere in piccolo mi fa un male cane, per quello mi riesce male, però mi fa male <coughs> l'età, l'età, l'entropia, qui si ricorda cos'è l'entropia? Qualcuno l'ha mai sentita questa parola? Allora, qual è la tangente di questo angolo? Cosa abbiamo visto la definizione di tangente? Cerco in Italia. La tangente, è uno dei teoremi fondamentali della trigonometria elementare è che la tangente è il rapporto di seno su coseno. Ma cos'era il seno? Il seno era il cateto verticale, il coseno era il cateto orizzontale. E quindi? il tangente di quest'angolo è questo fatto questo okay? Okay. Questo oggetto qua ha un nome e si chiama rapporto incrementale è uno dei concetti più importanti <ride> della matematica e la fisica usa il linguaggio della matematica anche se un po' è sempre uno shock per i ragazzi quando vengono a fare l'esame di fisica Il linguaggio della fisica e della matematica senza la matematica le cose che si possono dire in fisica sono quattro puttanate e poco più solo per dire qualcosa di profondo qualcosa di utile e qualcosa di potente serve la matematica se non sapete la matematica di cose di fisica degne di un minimo di importanza forse vi riuscite a dire due o tre cose sono chiacchiere un po' così. E vi raccomando, non sottovalutate l'importanza matematica. Questo si chiama rapporto incrementale. Guardate come è fatto: questo è l'incremento che voi date alla variabile indipendente, questo è l'incremento indotto nella variabile dipendente. Avendo deciso di aumentare il cateto orizzontale, cosa succede al cateto verticale? Il rapporto del cateto verticale su quello orizzontale è la tangente di questo angolo. Disegno? Lascio quello? Cerco di fare la stessa figura la stessa curva quindi più o meno ogni anno la faccio uguale lassù e poi fa così supponete che sia la stessa scelgo se volete lo stesso punto x1 e quindi l'ho scelto non è proprio uguale voglio, voglio cercare di farli il più possibile quindi è, è più panciuto no? È, è meglio? è meglio di prima okay quindi questo vuole essere il primo punto, quello vuole essere lo stesso punto, Shhh. eccolo qua, ma adesso scelgo di incrementare l'X di una quantità diversa, in questo disegno avevo deciso di incrementarlo così tanto, qua decido di, di incrementarlo meno, ad esempio qua, quindi questo è il nuovo delta x, il punto nuovo adesso è questo, quindi chi è il punto del piano x,y? Il punto originario è questo, il nuovo punto è questo qua, E quindi, qual è il nuovo rapporto incrementale? Cos'è un rapporto incrementale? È un rapporto nel numeratore, nel, nel denominatore, c'è cioè di quanto ho variato la variabile indipendente x. È x, nel numeratore di questo rapporto incrementale, c'è cioè di quanto la conseguenza, qual è la variazione di y per aver, in, per aver provocato una variazione di x. E adesso geometricamente qual è? Dovete individuare il triangolo, rettangolo. Questo è il punto P2, questo è il punto P1, questo è il cateto indipendente, questo è il cateto dipendente. Indipendente, dipendente, sono molto simili, però di stare attenti o almeno capire nel contesto. E adesso avete le basi del triangolo, i cateti del triangolo dovete individuare l'ipotenusa, che è questo qui, ok? Quindi la retta rossa, entro le precisioni del disegno dovrebbe avere una pendenza diversa in queste due rette, il rapporto incrementale è diverso nonostante che la funzione sia la stessa che, la variabile X, che il punto x1 sia lo stesso perché il rapporto incrementale è diverso? Perché i triangoli sono diversi! Eh? Ma non solo quello, il rapporto tra il cateto dipendente e il cateto indipendente è diverso, quindi il rapporto incrementale è una cosa che per costruirlo, per calcolarlo, servono due punti, servono due valori di x e due valori di y. Servono due punti sulla lavagna, dove lavagna inteso dire il piano pseudo cartesiano dove ho la coordinata x e la, la coordinata y che è il valore della funzione. Su questo piano xy, una specie di piano di cartesio, mi servono due punti. Ecco un punto. Ecco un altro punto. Qual è il rapporto incrementale? Semplice è pensate al triangolo rettangolo che ha la base dipendente delta x e il cateto dipendente delta y. Cos'è delta y? È y2-y1, ma cos'è y2? è la funzione calcolata nel punto x2 meno la funzione calcolata nel punto x1 quindi questo fratto questo è il rapporto incrementale che interpretazione geometrica ha questo rapporto incrementale? che cazzo è? <ride> è un rapporto! <ride> e uno dice questo è il rapporto incrementale ma geometricamente cos'è? Cos'è geometricamente? Mannaggia, sti punti piccoli mi fanno morire. Questo è il rapporto. Di questo. Ma cos'è? È la pendenza di quale segmento? Del segmento, o della retta se volete, del segmento che congiunge questo punto a quel punto. Quindi voi prendete di nuovo il gesso rosso e questo segmento qui. La pendenza di quel segmento, ho usato la parola pendenza e non, non mi sono, non ho detto cos'è La prima volta non ho detto cos'è pendenza stamattina, perdonate. Il rapporto incrementale cos'è? Il rapporto incrementale è la tangente dell'angolo che questo segmento rosso forma con la direzione x La tangente di quell'angolo si chiama tendenza del segmento che la pendenza di una strada, eh? 5% cosa vuol dire? Quando, una strada, quando voi vedete il cartello che c'è una strada che pende il 5%, cosa vuol dire? Che per ogni 100 metri in orizzontale cosa fa la strada? Va su 5 metri, quindi questa strada pende 5%, Cosa vuol dire? Che per ogni 100 metri in orizzontale, lui va su di 5 metri. Okay. Okay. Questa è la pendenza. Cos'è una pendenza? È un rapporto incrementale. Quanto salite su quanto siete andati orizzontali? Quanto salite su cosa? Di, di quanto siete andati all'orizzontale? Mm? Questo è, è, è un rapporto incrementale. Un rapporto incrementale è una pendenza. È la tangente dell'angolo. Quale angolo? Dell'angolo Qual dell che il segmento che congiunge i due punti fanno con la direzione x. Quali punti? Quelli corrispondenti al punto, alla coordinata indipendente x1 e all'altra coordinata indipendente x2. Ok? Quindi questi due punti... Ecco uno, ecco un altro. Rapporto incrementale, lo calcolate, se io vi do i numeri x1, x2, y1, y2, perché io vi do cos'è la f, quindi io vi do la x1, vi do la x2 vi do la F, la, cioè l'algoritmo, il modo in cui voi potete calcolare la coordinata dipendente e voi calcolate la, il rapporto incrementale, ma io non ho tracciato la funzione, non mi serve perché il, racconto, il, il rapporto incrementale è questo Quindi che la funzione, ci potrebbero essere diverse funzioni che collegano questi due punti Potrei avere questa funzione qua Potrei avere questa funzione qui Potrei avere anche la funzione più bella che ci sia che quella dritta Sono tre funzioni che hanno lo stesso rapporto incrementale Si sì o no? Scelto questo valore di x1 E questo valore di x2 e quindi, che questo è verde x, no? x uguale a x2-x1 meno queste tre funzioni e le infinite funzioni che passano per il punto P1 e il punto P2 hanno lo stesso rapporto incrementale quindi il rapporto incrementale non guarda la funzione guarda i punti, guarda questi punti qua guarda questo punto e questo punto qua un esempio caratteristico di questo è <coughs> Lo vedremo a fisica questo eh nuovo la mia solita funzione più o meno una cosa del genere guardate questo punto qua <coughs> quindi sto tracciando il punto adesso questo punto che coordinata indipendente ha, ha certo valore x e la coordinata y è quello del valore della funzione in quel punto, no? Guardate questo punto qui qual è il rapporto incrementale? Veloce Quanto è? Entra la precisione del disegno, coraggio ah, forse, forse dal mio punto di vista eccolo qua vi aiuto? Qual è il rapporto incrementale? Vale 0! Giusto? Perché vale 0? Perché nonostante che io abbia cambiato la coordinata indipendente, come no? Eccolo qua! Era qua, adesso è qua: la variabile indipendente non è cambiata. E il rapporto incrementale cos'è? Il rapporto incrementale è delta y su delta x. Ma la vera definizione per questo y cos'è? è f di x2 meno f di x1 fratto x2 meno x1 mm? Questa è la definizione del rapporto incrementale è un numero, è un rapporto e in questo caso f di x2 è uguale a f di x1 quindi il rapporto incrementale per questa scelta di due punti sul disegno ovvero per questa scelta dei due valori della, della variabile dipendente il rapporto mentale vale zero. Ok? è l'esempio dalla, dalla fisica classica e che, classica nel senso non, di, non quantistica nel senso della fisica classica nel senso di quello che farà l'argomento di questo corso e il concetto di velocità e posso benissimo fare una piccola anticipazione qua magari sull'altra linea finisco a provarla <coughs> Dove avrò, che so, una strada con un'automobile, coefficiente dinamico orribile, è solo un rettangolo che si sta spostando. La sua posizione lungo la strada la chiamerò X e si sposta nel tempo. Quindi, mm? abbiamo il tempo che scorre e l'oggetto che si sta muovendo. La sua posizione cambia nel tempo. Quindi, la posizione è in realtà una funzione del tempo. Questa scrittura qua y uguale fx, tante volte in matematica, e penso che i miei colleghi matematici abbiano usato questa notazione, per fare molti più aspetti fanno una cosa del genere, mai, avete mai visto questo? Invece di scrivere y uguale a fx fanno così, l'avete visto? L'avete visto sì o no? Ok? C'è cioè qualcuno che dice no? Farò qualcosa di molto simile matematica! matematica di fisica, invece di dire che x è una strana funzione del tempo, scriverò x in funzione del tempo. Ok? Ok? Quindi io farò il mio grafico pseudo-Cartesiano, però c'è una novità qua, perché in matematica o anche al limite in concetti molto semplici di geometria, guardate la novità qua, dov'è il cancerino? Prima traccio l'asse orizzontale, e l'asse orizzontale sarà il tempo, perché la variabile indipendente è il tempo, e la variabile dipendente è la posizione. Quindi traccio la variabile indipende, indipendente, come abbiamo fatto qua, nell'orizzontale e chiamo questo l'asse dei tempi. E la variabile dipendente cos'è sta schifezza qua? Una specie di spugna. Non oso prenderlo su. Uh, la variabile dipendente, che è lo spazio, lo metto nella verticale. Di questi famosi 90 gradi, che <coughs> ci piace tanto. Ok, questa è la x. Già, qualche vittima. Ma prima la x non era l'orizzontale. Quello che era nell'orizzontale era la variabile indipendente. Ok? E allora, al passare del tempo, l'oggetto, il veicolo, uh, si sposta, in ogni istante del tempo avrà una certa posizione. E supponiamo che io riesco, o conosco l'algoritmo, cioè c'è proprio una formula matematica che data A, data T mi dà la x, oppure posso catturarlo con un disegno. Facciamo una figura che sia più complicata di una quadratica e la disegno. Oh, questa figura già l'ho già vista. Eh? Anzi, voglio accentuare il disegno, accentuarlo, voglio semplicemente fare più simile a quella della prima. Questo è l'istante t1, Qual è la posizione dell'automobile istante T1? Eccolo qua. Un istante T2. Eccolo qua. Qual è la posizione della macchina in istante T2? È, qual è il punto nel piano XT? ho questo punto qui, e un altro punto che è questo, che è questo qui, d'accordo? Sto riciclando l'idea di prima Va bene? Quindi questo punto del piano spazio-tempo piuttosto che chiamarlo P1 scriviamo per esteso è T1 virgola t 1 le mie mani fanno male ai ai ai, T2 virgola X T2 mi vengono i campi proprio qua tenere le dita così. <coughs> rapporto incrementale, qual è il rapporto incrementale? Il rapporto incrementale è delta y su delta x, ma dov'è la y? No, dai, non è quello, è la virgolette, cioè è il rapporto tra la variazione indotta nella variabile dipendente fratto la variazione nella variabile indipendente. <coughs> Quindi è delta x su delta t. Giusto? Questo è il rapporto incrementale in questo contesto, è la variazione indotta fratto la variazione che, che voi state arbitrariamente mettendo. D'accordo? quindi per esteso, visto che conviene scrivere per esteso, cosa intendiamo? <coughs> x nell'istante t2 meno x nell'istante t1 fratto t2 <coughs> meno t1 Shhh. Vedete? Ho riciclato le idee della matematica però devo stare solo attento a cosa sto facendo cos'è un rapporto incrementale? E' di quanto sale quindi, cosa fate? Fate il disegno della del piano cartesiano, variabile indipendente, variabile dipendente individuate i vostri due punti, chi sono i due punti? Le coordinate, le coordinate x dei due punti sono i valori della, della, della variabile indipendente e le coordinate y sono i corrispondenti valori della variabile dipendente quindi avete questo punto questo punto, che ha coordinate x, t1, e ha coordinate y, x1. Adesso chi si perde? Si perde. Ancora qualche minuto, 5 minuti, fatemi finire. Questo oggetto qua in fisica ha un nome, si chiama velocità media. Si intende nella direzione x. Velocità media, la parola media è importante. Cos'è una velocità media? È un rapporto incrementale promosso. Non voglio rompere le palle. Ma tra cosa? Tra la variazione della variabile dipendente fratto la variazione della variabile indipendente, corretto ma qual è la variabile indipendente? è il tempo il studente, ha capito? Mm? domanda stessa figura più o meno, dentro la mia abilità a riprodurlo questo è l'asse dei tempi la variabile indipendente questa è la variabile x la variabile dipendente questo è un grafico spazio-tempo, questa è la dipendenza della posizione del tempo, rappresentato con un grafico. Questa è, è la posizione spazio-tempo, in questo istante si troverà in questa posizione. Questo è un altro punto. che okay, in un istante successivo, guarda caso, ha la stessa posizione di prima. Qual è la velocità media? 0. Qual è il rapporto incrementale? 0. Perché benché la variabile indipendente è cambiata, la, la variabile dipendente non è cambiata. E cos'è il rapporto incrementale? Cos'è la velocità media? È questa cosa qua. Se il numeratore è 0, è 0. E l'esempio caratteristico è quello di avere una macchina fotografica che fa la fotografia di un parcheggio magari scatto una foto ogni ora esattamente all'ora e in una certa pop, beh in Italia non, non avete i numeri di parcheggio numerati mai capito perché cioè qua siamo all'università ogni docente assistente assistente magari no assistente è il migliore amico dell'uomo non ha il diritto di avere un parcheggio però uh, le persone istrutturate dovrebbero avere un parcheggio sul suo numero e non dovrebbero cercare di parcheggiare quindi c'è una, fuori dalla, fo, dalla, dalla, dalla finestra c'è una Ferrari. A ogni ora vedete la foto, la Ferrari è sempre là. <coughs> Prendete due istantanee, una fatta a mezzogiorno, una fatta a luna. Qual è la velocità media? Eh, ma magari quella persona, subito dopo alla scatola, salite in macchina ha preso a ferrari, si è messo a girare come un matto per cassino, a velocità folle, investendo carrozzine vecchie e riesce ad arrivare e parcheggia la macchina poco prima della seconda scala della foto. La velocità media è zero. Ecco un'altra funzione velocità media è zero questa è la macchina Ferrari senza benzina oppure gli hanno tolto la patente oppure in galera eh? la stessa velocità media l'importante poi ripetiamo le due l'importante è che sia il rapporto incrementale in qualsiasi contesto, in contesto di matematico o di fisica, dipende da due valori, shh, da due valori della variabile indipendente. Cioè voi dovete, se questo è il vostro grafico della funzione, nel mondo della matematica o nel mondo della fisica, voi volete il rapporto incrementale, dovete decidere quali sono i punti, due punti vi servono, due. Quindi la prima eh, dovete scegliere, il professore magari vi dà la prima voglio sapere la velocità, la, la, il rapporto incrementale in questo istante, se questa è una velocità no? e voi dite professore cazzo dice? È una domanda che non ha senso, parlo come grillo cazzo. Il rapporto incrementale per essere calcolato servono due istanti non una quindi se il professore vi dà T1 e vi chiede qual è il rapporto incrementale vuol dire professore qual è l'altro istante? mi sembra mi una seconda istante e allora il professore bravo andiamo avanti con l'orale. se lo studente rimane là boccheggiando con l'espressione da pesce rosso il professore lo manda via una domanda troppo bocchetto lo studente sveglio deve capire la domanda è mal posta, è incompleta un rapporto incrementale servono due istanti allora, Potrebbe fare lui, il professore. Allora, oh, almeno dico con questo scostato. Oppure, dice lo stesso, mi dica lei, sceglie lei un altro istante. Ma comunque siamo a due istanti. Scelti il secondo istante, a questo punto la domanda è ben posta. Perché si individua questo punto, si individua questo punto, e a questo punto voi, forti di Pitagora, pensate al triangolo rettangolo individuato da questi due punti. Con quel triangolo rettangolo avete. La promozione ai vostri piedi perché il rapporto incrementale è il rapporto da questo a quello. velocità media? Avete bisogno di due istanti, avete bisogno di due fotografie. Se vedete una fotografia di me così, e qualcuno dice qual è la velocità media del professor Luis. Una foto non basta, perché potrei essere a fermo. O potrei essere andando voluto veloce come ho o come un bradipo voi per calcolare la velocità media avete bisogno di due foto: di me qui in questa posizione e un'altra qua con quelle due foto e con la distanza temporale, la distanza temporale con la, la, la durata del tempo intercorso tra la prima foto e la seconda foto e misurando la distanza che ho, che ho le diverse posizioni. Quindi questa è, è la lavagna, questa è la posizione di Whis, non, so, non so disegnare, e ecco l'altra posizione di Whis, eh? okay. questo è x2, questo è x1, quella è la velocità media, ci vediamo alle 2.